Adesso andiamo dentro nella serra. Ecco qua più che altro la usi d'inverno. È un semen Beh, adesso ci sono cetrioli, c'è un po' di prezzemolo. Ancora semenzaio e un po' di basilico, comunque è un deposito, e più che altro un deposito è un semenzaio, eh, perché d'estate si produce poco. Okay.